Una manifestazione dimostrativa, avete incontrato anche un delegato del prefetto per chiedere cosa? Sì, in realtà noi chiediamo eh, dei, dei nuovi fondi per, per avere la piena equiparazione alle forze di polizia, agli altri corpi dello Stato, in quanto viviamo una eh, sperequazione eh, enorme. Minimo 300 euro al mese, insomma. poi salendo con le bonifiche e con l'anzianità si arriva a 600 euro. E... Diceva nel comunicato: Non privilegi, ma eh, sì. il giusto, in in giusto stipendio. Il giusto. Nel senso che noi riteniamo che sia giusto, cioè per noi è anche poco quello che prendono le altre forze di polizia, però se non altro, visto che rischiamo come loro, facciamo gli stessi turni, di giorno, di notte, insomma siamo al soccorso della popolazione, eccetera, eh, vorremmo essere trattati in egual modo, questo è quello che chiediamo. Avete incontrato chi? Noi abbiamo incontrato qua a livello locale il il viceprefetto, abbiamo consegnato insomma, delle richieste che dovranno essere trasmesse, anzi sono già state trasmesse proprio restanti al, al ministro Menniti e, e vediamo proprio in vista di questo, del licenziamento del, dell'atto del governo. 394, che discute proprio di questi, di questi fondi per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ma c'è anche un problema di organico ridotto all'osso? Sì, c'è anche un problema di organico a livello nazionale. In Salerno ne, diciamo, ne risente maggiormente perché Salerno purtroppo è una provincia e vorremmo essere trattati in egual modo. Questo è quello che chiediamo. Avete incontrato chi? Noi abbiamo incontrato qua a livello locale il il viceprefetto, abbiamo consegnato insomma, delle richieste che dovranno essere trasmesse, anzi, sono già state trasmesse proprio uh, restanti al, al ministro Menniti. E, e vediamo, proprio in vista di questa, del licenziamento del, dell'atto del governo 394, che discute proprio di questi, di questi fondi per il Corpo nazionale di vigili del fuoco. Ma c'è anche un problema. Sì, c'è anche un problema organico a livello nazionale, in Salerno ne, diciamo, ne risente maggiormente perché Salerno purtroppo è una provincia molto grande e quindi per raggiungere, abbiamo circa una decina di distaccamenti, però per raggiungere tutte le zone della provincia eh, diciamo il distaccamento. Più vicino, parliamo di 5 unità, non è che stiamo parlando di queste quante squadre, insomma, eh, impiega anche un'oretta, un'oretta e mezza, quindi eh, ci sono pochi, mh, pochi distaccamenti e pochi uomini. Immaginiamo che eh, insomma, le, i parametri nazionali e anche europei richiedono un vigile di fuoco ogni mille abitanti, noi ne abbiamo praticamente in servizio 80-90 al giorno su tutto il territorio di Russia, perché siamo circa 400, però suddivisi in 4 turni per coprire le 24 ore, alla fine tolte le ferie, le varie malattie e quant'altro, si arriva a 80, una tantina di unità al giorno. Dovremmo essere 1000 per tornare, rientrare nei parametri europei. Che cosa farete se non ci dovesse essere risposta alle vostre richieste, se non c'è una comunicazione generale, un'altra forma di protesta? Noi sicuramente continueremo a protestare, faremo sciopere scioperi altrimenti il nostro sciopero sarebbe, sarebbe vano anche perché noi non possiamo sottrarci dal soccorso tecnologico, quindi ci saranno dei colleghi che fanno il soccorso tecnologico, quelli liberi, insomma, da eh, mentre invece di riposarsi, scioperano per, eh, per portare avanti la causa, sperando che le cose migliorino e ci, ci ascoltino, almeno in parte. Eh, capo squadra Raffaele Vitolo, eh, segretario provinciale con Apo Salerno.